Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Mazzi. e oggi eh, come avete visto partiamo dal mio desktop per farvi vedere alcune cose, alcuni cambiamenti che sono stati apportati sul mio canale e che ci terrei che sapeste, perché ho visto tante persone che equivocano tutti i vari link che ci sono eh, sotto i miei video, alcuni contattano Ciccio Pasticcio, per chiedergli di me, convinti che sono io, alcuni contattano altra gente, convinti che sono io quindi ragazzi vi volevo fare un po' di chiarezza, allora come sapete tutti sotto i miei video ci sono dei contatti quindi andiamo a vedere allora in primis ragazzi troviamo tutti i contatti dei miei sponsor in caso vi servisse qualcosa eh, in campo elettronico non so, volete comprare un telefono, volete comprare una play, volete comprare un gioco chiamate PlayGiochi Editor mandate una mail e avrete tutto quello che vi serve, le vostre risposte comunque ci sono le pagine Facebook e tutto il resto poi come avete visto ragazzi c'è hai bisogno di un account moddato e lì ragazzi non sono io questo qui che vende l'account moddati è uno un ragazzo del mio staff ragazzi quindi se contattate lui non contattate lui convinti che sono io ma se lui si chiama ciccio pasticcio non può essere Maximilk. poi più sotto troverete ragazzi i miei contatti e lì dove dovete andare a cercare come vedete abbiamo il mio contatto psn la mia pagina facebook il mio profilo facebook il mio twitter anche se alcuni social non li vado ad usare molto tipo twitter tipo instagram Sì, ho qualche follower però non li sto usando perché comunque non li amo molto l'ho fatto per voi l'ho fatto per magari vi fa piacere seguirmi da qualche parte però le uniche pagine dove condivido diciamo regolarmente sono facebook twitter e... e google plus basta ragazzi allora queste sono le pagine dove condivido più regolarmente per chi comunque vuole trovare direttamente i miei contatti vada direttamente in uh, contatti aspettate un attimo che metto il mio canale in italiano perché ce l'ho in inglese il canale youtube e uh, vi faccio vedere dove dovete andare per uh, tutti quanti i miei contatti ragazzi è abbastanza semplice Andate qui e come vi ho già detto trovate tutti i miei contatti Come vedete c'è eh, la pagina di YouTube Gaming Ci sono tutte le varie pagine Ma quello che è più importante ragazzi, secondo me, eh, è maggiore, di maggiore importanza eh, Sono i contatti Telegram Come vedete ragazzi io ho anche un canale secondario che è dedicato alla crew le tigri di Roma che in questo momento è molto inattivo perché giustamente non stiamo facendo sfide crew quindi non, non ci sono pubblicazioni su sfide crew allora per quanto riguarda ehm, il mio canale primario ragazzi io vi raccomando in primis di iscrivervi al canale prima cosa e seconda cosa di attivare la campanellina anche se io comunque mando ehm, le notifiche sui miei vari canali telegram perché comunque eh, ho il canale telegram e ho il gruppo telegram che è aperto da poco ragazzi quindi andiamo io vado a rimpostare perché a me eh, quando ho aperto youtube diciamo il mio canale inizialmente l'ho aperto in inglese quindi non mi lascia impostare alcune cose comunque sia ragazzi eh, vi vado a far vedere come dicevo ci sono svariati canali telegram allora in primis sapete tutti come attivare la campanellina io adesso qui sono andato sul canale di tnt record che è uno dei miei canali amici dove prendo tutta la musica eh, di eminem tutti quanti i remix di eminem che mi concede gentilmente eh, senza crearmi problemi su copyright per... d'accordo, diciamo non andate perché, comunque, non è che veda la musica così, questo ve lo specifico. E io ho un accordo con TNT Record, quindi automaticamente posso utilizzare i suoi brani musicali. E come vi dicevo, ragazzi, ci sono svariati gruppi Telegram, allora, due sono i miei quindi c'è il mio canale telegram e il mio gruppo telegram e poi c'è il gruppo di gta online che sarebbe questo qui ragazzi questo gruppo è un gruppo da me sponsorizzato eh, diciamo ci stiamo sponsorizzando a vicenda con questo gruppo quindi iscrivetevi a questo gruppo e eh, ovviamente eh iscrivetevi anche ai miei vari gruppi se cliccate su tutti i vari collegamenti vi riporteranno direttamente su tutti quanti i gruppi telegram ragazzi quindi mi raccomando non perdete l'occasione di iscrivervi al mio nuovo gruppo telegram leggete bene le regole del gruppo telegram cercate di non floddare sulle chat per non avere problemi detto questo vi aspetto numerosi aiutatemi a crescere un saluto a tutti al prossimo video